Una volta ad allargare no, no. Ciao a tutti. Buon pomeriggio e benvenuti. È da un po' che non ci vediamo. Ho staccato un po'. Non è successo niente. In tanti mi avete scritto per chiedermi perché non fai più dirette, che cosa ti è successo, stai bene, ti sei ammalata. Non è successo niente. solamente ho staccato un po'. Oggi è non è successo niente. È successo. Che è successo? Che è successo? Non è successo niente. Allora, oggi che cosa facciamo? Facciamo un dolce tipico pugliese, come sapete cuciniamo, tutti. Cuciniamo con eh Come sapete tutti, io sono pugliese, quindi facciamo i dolci di mandorla che si chiamano pizzicotti, io li ho già preparati per farveli vedere e sono questi qui, e adesso vi spiego tutto, iniziamo, allora, gli ingredienti come sempre li trovate nel link in descrizione, nel post, però adesso ve li, ve li riepilogo qui. Quindi gli ingredienti sono mandorle spellate, così, quindi senza pelle, bianche, zucchero, albume, zucchero a velo, aroma mandorla. Ma poi vi spiegherò l'alternativa. Questa è l'alternativa. Buccia di limone e vanillina che ho già messo nelle mandorle. Allora, i pizzicotti sono dei dolci di mandorla, come abbiamo detto adatti ai celiaci perché non contengono alcun tipo di farina ora come si realizzano innanzitutto dobbiamo avere questo tipo di mandorle e quindi sono le mandorle pelate già prive di pellicina se dovete farle voi che avete le mandorle con la pellicina come si fa a togliere la pellicina è sufficiente mettere un pentolino con dell'acqua a bollire e poi mettere le mandorle nel pentolino per qualche minuto e quindi può spellarle facendo questo movimento con le mani che vi faccio vedere ora qui così spingendo la mandorla io ora non l'ho fatto perché eh, sennò dovevo tenere troppe cose sul tavolo Sp mettete questa le mandorle così con la pelle nell'acqua bollente per qualche minuto e dopo premendo con le dita semplicemente se ne viene la pellicina va via ora le mandorle quindi devono essere pelate, senza uh, pellicina marrone, senza pelle. Una volta che le avete pelate, mi raccomando, devono essere bene asciutte. Se voi le comprate e ecco se voi le comprate già pelate, saranno asciutte. Se invece voi le pelate voi, dovete avere l'accortezza di metterle ad asciugare su un panno per almeno un giorno devono essere veramente asciutte da questa, da questo accorgimento dipende la buona riuscita della ricetta se le mandorle sono bagnate i vostri pizzicotti non, non verranno belli così con questa forma si appiattiranno in cottura e poi vi dirò anche un altro segreto per farli venire così ora piano piano vi dico tutto allora le mandorle una volta pelate che cosa facciamo le andiamo a tritare con un cutter, con un frullatore semplicemente, solo che non le dobbiamo tritare sottilissime, anzi dobbiamo essere abbastanza grossolani, non, non devono essere grosse, però non devono essere sottili. Così, vieni, fai vedere come devono essere. Vedete? Se sono troppo sottili, poi non c'è gusto a mangiarli, per la verità. E la riuscita del dolce è compromessa quindi cerchiamo di um, fermarci prima che diventi proprio una farina di mandorle ecco perché a chi mi chiederà possiamo usare la farina di mandorle no meglio di no perché è troppo sottile e non reggia la cottura questo è il mio suggerimento se poi voi volete provare come sempre massima libertà ora tu dimmi se c'è qualche domanda se no, io vado avanti il cappello da certo oggi l'ho dimenticato no non l'ho dimenticato <ride> semplicemente non ho voluto mettere tutto qui Ti sei apparecchiata? Sì, mi sono apparecchiata. Dai. No, domande sulla ricetta. Dai. C'è qualche domanda? Se no, vado avanti. Sono passato non è vero. Ah, va Non fa niente. Vedo io. No, no sembra che non c'è nessuno. Saluti. Ok, saluti a tutti. Va bene. Allora, alle mani... Sì, la viva sempre la Puglia e conversando ah una cosa prima che non voglio dimenticarvi, ciao Noemi ciao, è una bambina che ha fatto un disegno bellissimo su di me in diretta veramente straordinario, mi ha fatta commuovere, una cosa troppo bella, se lo volete vedere andate sul mio profilo ma è bellissima è un disegno bellissimo sì. grazie Noemi, un bacio e poi naturalmente, ciao Mattia Samore di zia, un bacio allora, ritorniamo alla, diretta, alla ricetta Qui abbiamo le mandorle, aggiungiamo lo zucchero semolato, mescoliamo. Io qui, qui ho già aggiunto la vanillina e aggiungiamo la buccia del limone, mi raccomando il limone deve essere bio, se non è bio abbiate cura di lavarlo veramente bene, di strofinarlo con attenzione e di prendere soprattutto sempre solo la parte gialla e non la parte bianca altrimenti il dolcetto verrà amaro quindi abbiamo messo la buccia di limone ora questi dolci si per questi dolci si utilizzano le mandorle amare non, non staccare stai qua queste sono le mandorle amare adesso ve le faccio vedere come riconosciamo le mandorle amare dalle mandorle dolci. Allora, questa è una mandorla amara, vedete quanto è piccolina, appuntita, è una donna. Questa è una mandorla dolce, è più tondeggiante, è più grande. Penso che si veda la differenza. Questa qui è una mandorla amara, comunque le trovate in commercio. Molti di voi adesso mi diranno, e dove si comprano le mandorle amare? Da me non si trovano. Che cosa si fa? Va bene il dubbio, uno l'assaggio. No, anche no, perché è veramente terribile. No, non la l'assaggiate. È terribile proprio, la mandorla amara è terribile. Esiste la roba mandorla. Ora, cerchiamo di nascondere il nome. L'azienda. Eh. L'azienda. Che non danno niente. Eh. Vedi? Fai vedere questa è l'aroma mandorla. È una fialetta che si trova in commercio tranquillamente, in tutti sì, i supermercati, si, si legge, Sì. ecco. Questa è l'aroma mandorla, quindi se non avete le mandorle amare, aggiungete l'aroma mandorla. Ora io ho messo le mandorle amare qui, quindi non aggiungo l'aroma mandorla, o anzi facciamo così per farvi vedere, la aggiungo. Giusto tre gocce, non di più. Quindi la aroma Mandorla, mandorla in eh, sostituzione la ma alle mandorle amare. No, no alle non mandorle. insieme. No, no Quindi, ci le mandorle amare. Facciamo sono... che io non ho messo le mandorle amare, ho messo giusto tre gocce, perché l'aroma è molto più intenso rispetto al sapore delle mandorle amare. Ok? Quindi abbiamo messo la mandorla amare E qui abbiamo l'albume, che non corre montare, basterà mescolare con una forchetta. E lo andiamo ad aggiungere ora il mio consiglio è io ho scritto nella ricetta se non ho due albumi Sì, voi avete due albumi però non li aggiungete tutti insieme come sempre aggiungeteli poco alla volta mm, avvicinati quindi io ne aggiungo una parte e inizio a mescolare lo faccio con la forchetta perché se no adesso mi devo impiostricciare le mani e poi devo andare a lavarle. Il composto deve risultare sudo, non deve essere morbido. Ho detto che è adatto per i celiaci? Sì. Perché non contiene alcun tipo di farina. Quindi questo dolcino è ottimo per i celiaci. Ora devo, devo fare per forza con le mani perché devo sentire la consistenza se è giusta. Qui ho ancora un po' di albume nel caso mi dovesse servire. Ok? Ora io impasto questo qui come deve essere il composto si deve ormai abbiamo capito che io lo devo dire tutte le dirette a questa parola deve essere appiccicoso ecco come vedete è già pronto quando capisco che è pronto ora vediamo se facendo una sfera mantiene la sua forma altrimenti devo aggiungere l'altro al già, già vedo che sì. vedete con questa mano pulita io faccio la sfera così e rimane la forma faccio questo rimane la sua forma nel caso in cui l'albume fosse stato poco non sarei riuscito a fare questo ok ora io mi vado un attimo a lavare le mani tu rimani su questo e nel frattempo se c'è qualche domanda tu mm, fammela pure arrivo subito le dosi, le dosi sono sempre nel link in descrizione Sul post le trovate le dosi, sono tutte sul post. Cliccate sul link. Cliccate sul link Cliccate e piace la, la, la ricetta. Allora, questi abbiamo fatto il nostro impasto. Dimmi, c'è qualcos'altro? Che sera sorella? Chi sei la sorella di Benedetta? No. Chi è? Chi Benedetta? Boh. No, mia sorella si chiama Miriam, comunque. Vabbè. Benedetta. No, no, no. Non la trovo. No, no. no, non sono la sorella di Benedetta, forse non è una battuta. Comunque. Sì, Ora, certo. che cosa facciamo? Per non impiastricciarci troppo le mani, io faccio così. Però non esagerate nel bagnarvi le mani, altrimenti andate a compromettere il dosaggio della ricetta. Bagnatevi leggermente le mani con dell'acqua, questa è acqua, ma proprio leggermente e fate delle sfere. Così. Se volete pesarle ogni sfera più o meno deve avere 25 grammi di peso, dai 20 ai 25 grammi. Io lo faccio di 25 grammi, per me è il, il peso ideale. Ora qui che cosa abbiamo? Abbiamo lo zucchero a velo. Prendiamo la nostra sfera e la mettiamo nello zucchero a velo. Mi raccomando bagnarvi pochissimo le mani, solamente per non far appiccicare il composto alle mani e basta. Solo per una questione di pulizia come si chiamano questi dolci? si abbiamo... chiamano pizzicotti e adesso vi farò vedere il perché Allora in tutto se uh, pesate uh, Le vostre sfere dovreste avere 10 circa pizzicotti da questa dose dalla mia che ho fatto metà da quella del link ne dovreste avere 20 circa Come vedete l'impasto è perfetto perché riesco a modellarlo facilmente ho detto se vi bagnate le mani mi raccomando pochissimo solamente inumidire non, non bagnare eccessivamente facciamo così 4 forse io le sto facendo grandi perché non le sto pesando vabbè non fa niente ora ne faccio un'altra e poi vi faccio vedere come procedere a fare il pizzicotto nel frattempo se c'è qualche cosa me lo puoi dire no Dimmi. no quella di, di Benedetta. Benedetta Parodi Benedetta Parodi Benedetta pa... oh, no, quella no. è la metà della metà di me no, no come ti come ti me chiami tu come ti chiami oh, non so come ti chiami tu come ti chiami Io come chiamo Graziella. Graziella? come ti chiami tu come ti chiami famosa no. di me poi lei come ti chiami tu come io sono cicciottosa. Un'altra storia. No, no no no no. Mm. no, no, no. no, no, no. No, no, no. Siamo proprio diverse. Non si può essere la sorella, non posso essere la sorella di Benedetta. Io sono la sorella di mia sorella. Eppure mia sorella è pur diversa da me. Allora, ora, io mi devo andare da capo a lavare le mani per farvi vedere. Oppure no. Dai, facciamo così. Ora, che cosa facciamo noi? Vieni più qua. Vieni più vicino, per favore. Arrotoliamo le nostre sfere per bene devono essere ben ricoperte dallo zucchero a velo, questo è zucchero a velo vanigliato. C'è l'alternativa allo zucchero a velo? No. Va, va messo per forza? Sì, per forza. Non c'è sostituto? No, no, no, no, se volete fare i pizzicotti ci vuole per forza lo zucchero a velo. Ora, una volta che le avete avvolti per bene, bene, bene, bene nello zucchero a velo, le mettete sulla carta forno. Poi vi faccio vedere il pizzicotto a tutte le sfere, così... Lo vedete eh, su tutte le sfere e lo memorizzate meglio. Vedete come lo sto avvolgendo proprio bene? Non è un velo di zucchero a velo, è un bel po' di zucchero a velo. Così. Faccio questi altri e vi faccio vedere il pizzicotto. ben avvolto perché come vedete poi nella cottura aspetta così stai così nella cottura vedete cosa succede naturalmente l'uovo si gonfia e va a spaccare il il pizzicotto, e quindi si apre un po', e come vedete, lo zucchero a velo, è un, po', un po' viene assorbito dall'albume e quindi si asciuga e non ce n'è, quindi non sono dolci. State tranquilli, anche se mettete tanto zucchero a velo, non sono dolci. ora, come si fa il pizzicotto, facciamo così, con tre dita. Andiamo sulla sfera, vieni vicino vicino, così lo vedo. Andiamo sulla sfera e pratichiamo il pizzicotto di qui il nome di qui il nome dell'oggetto così e così ringrazio Anna Maria per avermi insegnato questa tecnica nel frattempo che cosa facciamo adesso che noi abbiamo fatto i pizzicotti? Tu continua a riprendere qui, io devo andare purtroppo per forza a lavarmi le mani perché non riesco a, a parlare con, con le mani impiastricciate. Sì. Fai vedere bene. Su la teglia... Con la carta forno. Ho ho la carta. Sì, sì, mettete la carta forno perché può succedere che lo zucchero al velo che voi avete messo in cottura si caramellizzi e quindi... Eh, vi faccio vedere uno a me si è un po' bruciacchiato vedete questa parte qui si è caramellizzata quello lo zucchero a velo questo è lo zucchero a velo che si è caramellizzato e quindi se voi non mettete la carta forno metà del vostro pizzicotto rimarrà sulla teglia Attacca, si attaccherà ecco vi ho detto tutto ora il mio consiglio qual è, qual è? anche qual è? se ri... qual è? Qual è? anche se io ho utilizzato ah, delle mandorle pelate erano già pelate le ho comprate già così pelate e quindi come vedete sono proprio asciuttissime asciutte Cosa faccio io non le cuocio subito io le cuocerò queste qui domani Aspetterò al... non vi dico di aspettare fino a domani però se lo fate avrete dei pizzicotti perfetti Almeno 3-4 ore in modo che lo zucchero si asciuga un po e non vi si appartiscano quasi qui io li ho fatti stamattina e li ho cotti 5 minuti fa prima di, della diretta e infatti vedete come sono belli sono perfetti perché lo zucchero non si è quindi, non si è una fatta quindi vanno, quindi vanno fatto riposare, sì, vanno fatto riposare. Se volete, una, volete essere sicuri della riuscita soprattutto se le mandorle le pelate voi e quindi avranno più umidità vi consiglio di fare questa attesa di fare questo riposo, perché così sarete sicuri della riuscita. Un'altra cosa, non mettete le mandorle che avete pelato, dimmi, non mettete le mandorle che avete pelato in frigorifero ad asciugare, perché non asciugheranno mai, piuttosto all'aria aperta su un canovaccio, su una tovaglia, mettetela ad asciugare così, ma non in frigorifero, altrimenti non asciugheranno mai. Lo dico perché, Qualcuno mi ha, mi ha fatto questa domanda, mi ha fatto questo appunto scrivendomi che aveva messo le, le mandorle in frigorifero e non si erano asciugate. Quindi eh, non il frigorifero. E una bianca de del frigorifero cioè, eh, certo, sì, è non si asciugano. E quindi questo è tutto. Ora, se avete qualche domanda, io vi rispondo. rispondo e quindi questi sono i pizzicotti. Penso di aver detto tutto. Le quindi, dosi dove le troviamo? Le dosi le trovate sempre nel link in descrizione del post sopra poi comunque ve lo metto di nuovo nei commenti il video lo trovate sempre sul mio canale youtube cucina come graziella mi raccomando iscrivetevi e fate iscrivere tutti i vostri parenti gli amici, telefonate e dite lo sai che c'è il canale youtube di graziella andiamoci a iscrivere e tutti insieme andate e andatevi a iscrivere Ora dimmi... Così poi quando ci sono le dirette avrete la notifica. Esatto. E poi attivate la campanellina qui sulla pagina in modo che quando ci sarà la diretta avrete la, not avrete la notifica su Facebook. Sì. Tutto. E vedete dei video su YouTube. Eh sì, eh. guardate i video su YouTube. Sì. Abbiamo dato la temperatura del forno. Ah, la temperatura tempo? del forno è scritto nel link però ve lo dico, 165-170 ⁇ gradi forno ventilato. 15 minuti però mi raccomando ogni forno ha le sue paturnie. quindi controllate sempre la cottura perché il mio forno 15 minuti è preciso però bisogna vedere il vostro forno se è più potente meno potente e la teglia mettetela al secondo ripiano del forno non mettetela né troppo sopra ma guardate vi sto dicendo tutto tutto tutto perché voglio vedere tanti pizzicotti pubblicati Perfetti e belle soprattutto perché le mandorle costano tanto e non voglio che voi buttiate niente Dimmi. Postateli sotto, si può stare In privato sulla pagina che io poi riposterò e comunque li guarderò eh, anche, anche come commento no. sotto sì, piccino anche piccino. Come commento sotto al post sotto alla diretta certo. va benissimo Fatele. si sì, fateli e pubblicateli Nient'altro sì. Sì. va bene ok allora abbiamo fatto Devono riposare a temperatura ambiente in frigo, ecco, devono, ri devono riposare... A temperatura ambiente se li mettete in frigo il frigo in ambiente umido non asciugheranno per niente l'ho appena detto riguardo alle mandorle che se conservate le mandorle in frigo pelate non asciugheranno mai quindi niente quindi, no, frigo. sempre a temperatura ambiente le mandorle, S le mandorle. Eh sì, le mandorle e anche i dolcetti i pizzicotti a Va. temperatura ambiente li mettete già così sulla teglia mettete. io non farò niente mettete adesso su una teglia, io la la teglia. sulla teglia terminerò questo impasto che ho fatto li metterò qui sulla teglia e li lascerò così. Natural, che vi devo dire? Così devono stare a temperatura ambiente, non c'è. Lasciate, la... lasciate sì, lasciatele così, magari le mettete su un mobile. Non lo so, mica le dovete tenere in mano. Cioè, voglio dire, lasciatele riposare così. 4-5 ore, una notte. Sì, almeno almeno 3-4 ore. Poi, se. Uh, eh, vedi chi è? La e eh, non fa niente no, succede. questo è la gente di Graziella sì, è la giornata mia l'agente, l'agente il mio agente? Eh sì. ah no, c'è una gente, non lo sapevo va bene, eh no. ok, chiudiamo qua la diretta allora, io vi saluto ricordandovi allora, no, no, no, vi devo dire, dire un'altra cosa dalla prossima settimana le dirette saranno il martedì e il giovedì cerchiamo di avere una cadenza regolare così, eh, così magari ci vediamo più spesso quindi ci vediamo martedì, ora non so esattamente che cosa faremo. Vorrei fare le cozze ripiene nel sugo. Ora vediamo se martedì riusciamo a trovare le cozze che dico io e le facciamo ripiene nel sugo, va bene? Allora, ci vediamo martedì pomeriggio alle 16.30 Tonio, al e... fornitore. Prepara le Tonio cozze. Tonio, prepara le cozze. Tonio Tonio Mario vale blu, Tonio la richiuda. Prepara le cozze, mi raccomando, e noi ci vediamo martedì. Alle 16.30, qui stesso canale, stessa rete, facciamo le cozze ripiene. Ok. Ciao a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale YouTube. Ciao, Mattias. Ciao, ciao. Il link è nel post. Si. Sì. Iscrivetevi a YouTube. cucina il la Graziella. Ciao. E vedete i video. Sì. Alla ciao. prossima, ciao.